Sono Laura Antichi, vi presento brevemente Google Classroom dalla parte della docente. Google Classroom serve per la gestione delle classi online e fa parte di G Suite for Education, una suite gratuita di strumenti per la produttività che include email, documenti e spazi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 ci si è, ci si registra. Per entrare in una classe o tranne una, ti chiedono se sei docente o eh, studente. I vantaggi di usare eh, Google Classroom sono la semplicità di configurazione. I docenti possono invitare gli studenti per mail o con codice eh, per la classe. Economia di tempo, immediata la correzione dei compiti online, una gestione efficace. Gli studenti prendono visione dei loro compiti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 e eh, accedo con eh, l'account la, di suite mi dice di mettere la, qui, la password accedi Okay, vedete che eh, sono eh, praticamente entrata e eh, trovo visibili le mie eh, lezioni eh, ho a disposizione un calendario una zona eh, di, di lavoro per la condivisione e eh, qui eh, trovate tutte le mie eh, cl classi che ho creato con eh, lezioni ora ehm, creerò eh, un, una nuova eh, classe la classe la creo con il più che si trova in alto, mi chiede se voglio iscrivermi infatti al corso oppure creare corso, crea corso, e, ehm, classe quinta, scrivo quindi il nome della classe e, in, in, uh, posso spiegare, scrivere la, le, qui la sezione, eh, mettiamo G, la sezione G, e la materia, filosofia. Creo la classe. Vedete che la eh, classe è stata creata. Ora posso eh, cambiare eh, il, eh, il template del banner e, eh, o caricando una foto oppure selezionando un altro tema. Seleziono intanto per vedere un, eh, un altro tema da quelli che eh, mi propone. Selezioniamo questo. Ok. Quindi... seleziono il tema del corso e quindi vedete che ho cambiato il, eh, il mio sfondo eh, il mio banner il, eh, ora eh, mi trovo eh, tre sezioni eh, stream studenti e informazioni partiamo dalla, da informazioni informazioni eh, qui de, darò una, eh, trovo che, che mi ha già messo classe quinta G qui eh, metterò una descrizione opzionale del, eh, della classe quinta eh, G qui mi indica potrei indicare la stanza è interessante però è la cartella associata alla, alla classe della eh, classe quinta G quindi clicco su e vedete che mi porta a Drive e uh, il percorso è il mio Drive um, che ho con, uh, ehm, con G Suite, poi uh, Classroom e la classe Quinta uh, G, qui ho la, posso condividere ho la condivisione tramite il link, eh, possono eh, accedere tutti gli insegnanti della, anche della quinta G. Vedete che ho, eh, tutti, posso qui lavorare con tutti questi eh, documenti. Ecco, eh, ritorno mh, quindi nella, eh, in informazioni. In informazioni trovo la possibilità di avere un calendario, di visualizzarlo in classroom e di. Eh, e di aprire con eh, in Google Calendar. Okay. Poi ho la sezione Studenti, nella sezione Studenti posso invitare gli studenti e invito gli st studenti eh, eh, tramite ad esempio a mail, eh, invito uno studente, ad esempio prova eh, punto, studente, uno studente tipo. studente, scusate, Anitel, anitel.org, aggiungi il destinatario e, e lo invito, invita. Quindi ho invitato eh, uno studente che vedete è a comparire qui. Il um, e, um, a questo punto potevo anche invitare, potrei invitare anche altri studenti se li avessi. Per invitare gli studenti potrei mandare agli studenti stessi che sono dentro... G Suite una, che hanno un account il, quindi il codice del corso che vedete comparire nella parte sinistra della, di questa interfaccia e uh, questo uh, codice del corso potrei anche disabilitarlo una volta che ho raggiunto il uh, ho aggiunto all'interfaccia tutti alla classroom uh, della classe alla classe quinta G tutti i miei studenti così nessuno può più entrare eh, per quanto riguarda i permessi potrei ho oh, la possibilità di eh, far sì che gli studenti possano aggiungere post e commenti, che gli studenti possano solo aggiungere commenti, che solo gli insegnanti possano aggiungere post e commenti. Scelgo la, per il momento la seconda opzione: che gli studenti possono solo aggiungere co commenti. Il, eh, includo quindi questo corso nei riepiloghi via email che vanno, mh, che vanno al tutore, mandate al tutore e uh, che in genitori. Ora vado in stream. Stream è la parte che del flusso di lavoro eh, della, della classe praticamente dove eh, sono, sono possibili, eh, eh, è possibile eh, mettere e inviare dei post e creare eh, compiti e, con, e contenuti del, eh, eh, del corso. Posso infatti aggiungere, come vedete, i contenuti, potrei innanzitutto creare un annuncio, esempio potrei scrivere, ricordatevi, ricordatevi dell'uscita didattica del 31 marzo 2017 e, um, e poi um, potrei anche uh, aggiungere un argomento, crea argomento, adesso va bene, lo faccio così, potrei aggiungere ad uh, esempio un <coughs> link qui eh, utilizzando anche Google Drive oppure caricandolo dal mio computer non lo aggiungo, potrei aggiungere eh, qui anche un video quindi un documento caricare, va bene carico questo ma no, che non c'entra ma aggiungi che ce l'ho e po potrei anche eh, e applicare e aggiungere ad esempio un uh, lurl di uh, un ad esempio pensando che l'uscita didattica riguardi la visita al castello di brescia potrei mandare uh, in visione un video incollando lurl cerca ecco il castello di uh, brescia questo e um, uh, quindi aggiungi e vedete comparire, mm, eh, comparire il uh, Castello di Brescia e questo video YouTube. Pubblica, vado in pubblica, pubblica, e uh, quindi come vedete il uh, post è, uh, è stato uh, creato. Potrei anche uh, creare eh, una, una domanda, ad esempio con domanda, qui la domanda, metto qui le, delle istruzioni, dare una mh, delle istruzioni alla domanda Do, posso dare una data di scadenza ora è data di scadenza della, della domanda e a, ehm, assegnare un argomento quindi il, vedete che posso mettere marzo, 31 marzo eh, è l'ora, potrei mettere anche l'ora eh, di scadenza della domanda e, e poi clicco su chiedi. Ora potrei mh, eh, creare ad esempio un compito e quindi la metto il titolo, la metto le istruzioni facoltative metto anche qui una scadenza l'argomento eccetera leggo un file con la solita modalità di prima cioè trascino qui un file da analizzare oppure un documento oppure un video oppure un link e poi eh, clicco su assegna come ultima eh, cosa veloce posso andare in informazioni e invitare eh, gli insegnanti ad esempio eh, potrei eh, invitare Valerio Pedrelli eh, Anitel se c'è eh, mi dice che non c'è comunque li, eh, li uh, posso aggiungere in questa eh, eh, con questa modalità così ho un co-tutor che entra nel mio, eh, ehm, nel, nella mia classe e per, darmi una, per operare come opero io l'unica cosa che eh, può non può fare è cancellare la classe. Ecco, queste sono le informazioni eh, minime base e basilari per eh, Classroom e da, con la gestione insegnante.